ciao bentornato nella sezione delle vostre storie ti ricordo che ho deciso di dedicare del tempo nel leggere quindi mi stamperò quelle che sono le storie man mano appena ho un attimo di tempo e leggerò pubblicamente per dare eh, riscontro a quelle che sono le persone che hanno deciso di dedicare del tempo persone come te che lavorano nel laboratorio e quindi spero di fare cosa gradita in questo caso ringrazio vivamente Sara e leggo quello che scrive. Sara poi, ricordo, l'ho conosciuta di persona perché ha partecipato a uno dei nostri ultimi corsi proprio sui rischi chimici, rischi biologici, CLP e RIC che c'è stato a Roma ed è qua ti invito a tenere sotto controllo. Ho sempre pensato che in un laboratorio che sia esso chimico o microbiologico sia importante seguire delle regole ben precise fare un ottimo lavoro di squadra e essere consapevoli di quello che si sta maneggiando. Fin qui tutto ok. Chi è che non sarebbe capace di seguire queste semplici regole? Una settimana fa vengo invitata sul LinkedIn dal dottor Fabrizio Cirillo della Tecno SRL per seguire dei corsi della durata di circa un giorno e mezzo per parlare di cappe biologiche, cappe biazzardi, cappe chimiche, rich e CLP. Tra me ho pensato, ok, sono cose che conosco saranno delle ripetizioni di quello che già mi capita di fare in laboratorio, qualche ramanzina su come fare e cosa fare e cosa non, mi lasceranno un attestato valido e di continuo e io continuo a fare il mio lavoro come sempre arrivato il primo giorno mi imbatto in colui che si sarebbe occupato poi della parte delle cappe biologiche e chimiche il dottor Paolo Parrello formatore della salute e della sicurezza e inizia una piacevole conversazione Iniziamo a parlare di cosa facesse lui e di cosa mi occupassi io, finché inizia il corso. Ero allibita da quello che stavo ascoltando, ok, sì, ogni giorno si entra in laboratorio, ci si mette sotto una cappa e si inizia a lavorare, ma quelle cappe sono davvero a norma, perché mi capitava spesso di sentire odori di acidi che stavo maneggiando, che in realtà non avrei dovuto sentire, ma soprattutto perché ci sono persone convinte che solo perché lavorano in laboratorio da tanti anni a loro non capiterà mai nulla? Non è difficile mettersi un camice ed evitare di andare anche al bar con esso non è complicato mettersi gli occhiali di protezione ed evitare di avere dei danni irreparabili alla retina e mettersi la mascherina è troppo? E dei ricci ne vogliamo parlare? Quanti di voi ne sanno effettivamente qualcosa? Qualcuno sa di cosa parla questo regolamento e di, queste aziende, di quante aziende chimiche stiano per chiudere? Tornare in laboratorio e cominciare a rimproverare chi non segue delle regole ben precise non è per essere puntigliosi ma per proteggere la vita di noi stessi e dei colleghi che lavorano con noi fare dei corsi come questi crea un'altra visione del laboratorio sia questo chimico o microbiologico mi hanno sempre detto che a livello di aziende farmaceutiche le regole vengano seguite e rispettate purtroppo non ho mai avuto la fortuna di riuscirci a lavorare ma se mai un giorno mi dovesse capitare sicuramente potrò fare le mie dovute valutazioni che dire Tanto grazie Sara veramente per, per aver deciso di dedicare il tuo tempo, eh, sei, rimasto, sei stata di parola, hai detto che avresti scritto eh, sul portale che poi da quello che ho capito già seguivi, eh, di Gizard, e quindi ti ringrazio pubblicamente, Sara ovviamente ha avuto il mio libro, so che eh, lo stava leggendo. E, eh, che dire se anche tu hai una, una storia che sicuramente hai una storia da raccontare anche se sei un ragazzo universitario anche e soprattutto se sei un ragazzo universitario e vuoi raccontare l'inizio del, della fase che cosa sta accadendo attualmente presso l'università fallo e ovviamente le storie più complete, un pochino un po' più dettagliate e dove si vede che è stato speso del tempo insomma che sono orientate un po' come quelle che hai visto, hai letto, o hai visto nei video e regalerò il mio libro a queste persone regalerò il mio libro così come ho fatto con gli altri il libro sempre è sulle cappe, cappe chimica, cappe by hazard ed è l'unico testo che, che troverai in commercio e in questo caso lo sto regalando lo sto regalando perché vorrei che questa informazione venisse in divulgata più di questo non so che fare, il canale c'è, i video ci sono, quindi eh, l'informazione ne hai a bizzeffe eh, il problema all'interno del laboratorio, ora Sara ovviamente eh, vedete che quando uno scrive la propria storia poi escono fuori delle domande sono delle domande eh, che uno fa a se stesso, no? dice ma è possibile queste storie che accadono, che, che succedono, ovviamente dopo un corso dove vengono dette e fatte vedere molte immagini no? suscitano ovviamente da questo punto di vista una, ecco, delle domande inerenti dici ma come mai? Sono domande che poi andrebbero girate alla all'azienda nel quale uno lavora, ai propri colleghi, eh, sicuramente è complicato anche questa fase in cui uno dice le cose ai colleghi, li bacchetta, ora da questo punto di vista, e il collega risponderà malissimo, quindi evitate di bacchettare il collega anche perché non è consapevole, non sa i rischi che sta correndo, non sa di non sapere, non sa che la cappa non, eh, non lo aiuta se, lo sta, se la sta utilizzando nel modo corretto se non sta utilizzando la cappa corretta. Eh, sentivo storie di cappe by usate ovviamente per il chimico. No? bellissimo questo e sento, ho sentito il RSPP dire beh facciamo eh, determinati test che in genere vengono fatti solo sulle cappe chimiche anche sulle cappe by hazard. e la mia domanda è ma perché c'è cioè, questa cosa? questa scelta beh perché così almeno visto che le usano anche per la parte chimica che so che non andrebbero usate ma visto che so che le usano la parte chimica almeno così abbiamo fatto i test cioè, delle, delle assurdità incredibili queste cose non si fanno non vanno fatte bisogna fare attenzione assolutamente quindi le cappe sono poche se sono poche eh, tornate ma tornate bene cercate di lavorare con tranquillità e serenità con quelle che sono le cappe senza l'ansia perché spesso volentieri l'ansia no? la velocità cioè la cappa la posso usare poco e tutto crea problemi spesso volentieri la scelta io visto che ho poco tempo allora mi metto a lavorare sul bancone cioè le, le realtà sono altre il 2017 eh, insomma eh, stiamo parlando di del non era informatica, era digitalizzata da questo punto di vista l'informazione è online, è visibile ce l'avete sugli smartphone, dovunque, quindi potete sentire gli audio informatevi, documentatevi e nel momento in cui si prende consapevolezza di questi discorsi si, fa, si, si inizia ad avere una coscienza vera su questi discorsi si cerca di sensibilizzare i colleghi fategli vedere il libro, fategli vedere eh, l'audio, i video vedrete che così facendo qualcosa migliorerà se ancora non l'avete fatto scrivete le vostre storie questo è fondamentale ovviamente riceverete il mio libro se inerenti, se, se tante cose ma indicativamente eh, lo sto cercando di regalare un po' a tutti se trovate utile il libro ve eh, lo potete comprare, lo potete regalare ai vostri amici, colleghi quello, insomma a chi, a chi volete Iscrivi iscriviti al canale YouTube commenta e ci vediamo alla prossima ciao